Hai uno spazio vuoto, un'ex fabbrica, uno spazio dismesso, in disuso, che vorresti ritrasformare in spazio di lavoro condiviso? Non aspettare, non lasciare che il tempo passi, perché gli spazi, gli immobili vuoti, si distruggono. Un immobile lasciato senza presidio, senza attività di persone che ci lavorano dentro, in brevissimo tempo diventa inutilizzabile sono di fatti se il tuo spazio è ancora utilizzabile se ha il tetto se ha gli impianti se ha il riscaldamento se ha l'impianto elettrico non aspettare perché in tempo molto molto molto molto breve quello spazio lì non avrà più l'impianto elettrico perché verrà rubato il tetto perché si bucherà ci saranno infiltrazioni sarà veramente brutto brutto non aspettare se agisci subito e se lo trasformi subito in uno spazio di lavoro condiviso allora si può eh, immaginare una crescita organica, si può partire da un, un, un immobile che è comunque utilizzabile in qualche modo, magari non perfetto, ma che da subito, che da subito può ospitare delle persone e poco per volta queste persone lo rimetteranno a posto. Poco per volta queste persone, grazie al loro lavoro, grazie alle risorse che generano lavorandoci dentro, si, eh, si faranno carico di farlo bello. Perché? Perché è loro il posto di lavoro. Ma se aspetti, se speri che qualcuno arrivi e se lo compri, se speri che la multinazionale cade, cadendo al cielo, tra le migliaia, decine di migliaia di spazi abbandonati, scelga proprio il tuo perché è più bello degli altri, Entro un anno non verrà più niente. Entro un anno senza riscaldamento, impianto elettrico, con gli infissi distrutti, col tetto che perde, cosa ci fai?